Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nuovamente da Leonardo ASMR, conosciuto adesso come Viaggi di Leonardo. Vi racconto il motivo per cui non ho fatto video sul canale per un lungo, lungo periodo. Eh, alcuni di voi mi hanno chiesto che fine avessi fatto, quindi eh, cerco di fare questo video anche per spiegare eh, fine ho fatto e quali sono le motivazioni che mi hanno portato a non fare video per un lungo periodo e successivamente a modificare il nome del canale. Prima di tutto devo spiegare il motivo per cui ho preso una pausa da, dal canale. È dovuto al fatto che Successivamente quando ho rilasciato l'ultimo video, poi ho fatto le valigie e sono partito dall'Italia, da, da, dall poi mi sono trasferito in Thailandia. Eh, sono andato a vivere in Thailandia per ben due, quasi due anni, se non erro. Ho eh, vissuto lì, ho lavorato tramite il computer come al solito e mi sono trovata abbastanza bene anche perché, insomma, il posto, la città, la conoscevo già abbastanza bene. Eh, cosa ho fatto in tutto questo periodo? Oltre a lavorare ho conosciuto un sacco di persone nuove, un sacco di persone interessanti, ho iniziato a leggere molti, molti libri, e, ed è strano perché non, non penso che questa cosa faccia parte di me, penso che libri è una cosa che non, è ma, non mi è mai piaciuto, mi è mai piaciuto leggere libri, però non so perché a un certo punto ho iniziato ed è stato sempre più appassionante, ho iniziato tramite Tiziano Terzani che parlava dell'Asia in generale, parlava della Thailandia, quindi comunque libri che parlavano di viaggi in quel caso e poi successivamente mi sono spostato su libri che parlano del self-help quindi come migliorare se stessi, come impostare una routine che sia vincente, che sia di successo. E più, ho iniziato, più ho continuato a leggere libri di questo tipo, più in realtà la mia vita è cambiata, eh, forse in un modo un po' inaspettato per me, però secondo me mh, ha funzionato, ha funzionato molto, tanto è vero che poi qui nel canale vi parlerò successivamente, i quali libri mi hanno colpito di più e vi spiegherò il motivo. Allora fammi leggere qualche domanda che mi è stata scritta. Cosa mi ha spinto a tornare nuovamente su YouTube? Um, un libro mi ha spinto a tornare nuovamente su YouTube poiché Uh, normalmente io ho sempre fatto nella mia vita un, lavori, diciamo, classici, nel senso, quei lavori per cui uh, tu uh, vendi il tuo tempo e vieni pagato con denaro, no? Quindi io lavoro, che ne so, otto ore e so che alla fine del mese posso prendere uno stipendio. Questo libro, questi ultimi libri mi hanno spiegato che oltre a questi tipi di lavoro, Un'altra possibilità c'è nel creare dei business, eh, quindi che non sono legati per forza al, al tempo che tu vendi, quanto più alla qualità del prodotto o del servizio che tu vendi. In questo caso io penso che oltre a determinati progetti che vorrei fare nei prossimi mesi, potrei spingermi a raccontarvi i miei viaggi, a raccontarvi come posso aiutarvi eh, tramite il racconto dei miei viaggi a far sì che i vostri siano più facilmente gestibili, che siano appassionanti, che possano cambiare la vostra vita come poi effettivamente hanno cambiato la mia. Ecco qualche altra domanda. Eh, I miei obiettivi per il futuro di YouTube Uh, sono, vorrei un po' spaziare perché uh, non vorrei dedicarmi solo alla smr non vorrei dedicarmi solo ai viaggi vorrei cercare di raccontarmi il più possibile per qualcuno di voi potrebbe essere interessante per qualcuno di voi forse non lo sarà non fa niente però sento che devo <ride> sento che ci sono tante cose che vorrei dirvi, tante cose che mi appassionano, tante cose che mh, ho capito essere importanti nella vita in generale e quindi vorrei condividerle con voi uh, quasi giorni, giorno dopo giorno, infatti non penso che mi dedicherò tantissimo all'editing dei video come facevo prima, almeno per questo primo periodo, per cercare di, di fare un video perfetto, carino, con le luci e l'audio, ma più che altro concentrandomi almeno per i primi tempi sui contenuti, su tutto quello che veramente vi vorrei condividere e io penso che se cliccate sul pulsante iscriviti eh, troverete un sacco di cose interessanti che vi posso spiegare di quello che mi è accaduto nella mia vita, eh, ci sono veramente un sacco di cose interessanti, vedrete. Eh, provo a leggere qualcos'altro come pensi che il tuo canale sia cambiato durante questo periodo? Eh, sì sicuramente il fatto di non aver fatto più video smr nel canale ha fatto sì di, di perdere un sacco di follower, di perdere un sacco di ranking però devo dire che non mi importa, l'importante non è tanto eh, quello di avere tantissime persone purtroppo prima avevo questo questa voglia, questo desiderio no? di sentirsi un po' uh, ascoltati, di sentirsi capiti da più persone possibili. Io invece adesso uh, mi, basta, mi basta poco, anche perché leggendo i libri uh, più passa il tempo, più effettivamente mi sto concentrando in un stile di vita, in uno stile di vita che uh, non è fatto tanto di di quello che normalmente uno potrebbe cercare fuori da sé, più altro nel cercare di capire chi sono io, che cos'è che mi rende felice, che cos'è che sto facendo nella mia vita, sto ricercando per poter essere felice, per poter sentirmi bene e poi vedrete che ne parleremo in vari video, sarà sicuramente interessante. Altra domanda, come hai gestito i commenti e il sostegno dei tuoi seguaci durante questo periodo in attività? Ragazzi io vi ringrazio perché ho visto ogni tanto che c'era ancora gente che mi inseguiva e scriveva commenti nei video nonostante io non pubblicassi già tantissimo, eh, quando ho pubblicato qualche video mi hanno detto ah ma allora sei tornato, invece poi purtroppo anche lì è stato solo uno sprazzo di, di, di video che poi sono terminati nuovamente, purtroppo la vita ha dei su e giù continui e non è facile stare appresso a, a YouTube, e social network in generale, gestire cose che sono eh, un po' più esterne rispetto a quello che poi è la vita quotidiana, del, del lavoro, dei problemi, della famiglia e tutto il resto, però comunque eh, questo periodo lo vedo molto più tranquillo e penso che avremo un bel po' di tempo insieme che possiamo passare per scambiarci delle idee interessanti. Eh, vediamo qualche domanda. Cosa vorresti dire ai tuoi seguaci che potrebbero essere rimasti delusi dalla tua assenza nella piattaforma? <ride> Ragazzi, mi dispiace, io effettivamente un po' di voi sono sicuramente delusi, prima di tutto dal fatto che io non abbia più seguito la SMR, ed è vero, è stato un momento della mia vita in cui mi sono appassionato e non sono sicuro che effettivamente poi durerà per il resto della mia vita, però, però il motivo è che ci sono veramente tantissime cose che mi stanno appassionando in questi ultimi due anni e io veramente sento proprio il bisogno di raccontarvi quindi spero che sarete interessati, spero che voi mi direte la vostra nei commenti rispetto a tutto di quello cu di cui parleremo. Qualche domanda? Quali consigli hai gli altri creatori di contenuti che potrebbero essere tentati a prendere una pausa della creazione di contenuti? Ragazzi, YouTube è ehm, un social network, come tutti gli altri, non è, non è obbligatorio per forza utilizzarlo, soprattutto nel momento in cui si ha stress e, e si vuole dedicare il tempo a qualche attività nuova che magari non riguarda strettamente i social network, quindi prendetevi il vostro tempo, comunicate con le persone che ci sono, cosa che io purtroppo non ho fatto e mi dispiace, eh, però spero di... È come si dice, di rifarmi in questo periodo, piano piano, prima di tutto con i contenuti e poi piano piano anche un po' con la qualità di video che torni a essere insomma buona come quella di prima. Qualche altra domanda? Quali sono i tuoi progetti futuri e, e anche per il canale di YouTube? Allora, vi racconto al volo mh, i vari progetti che sto tenendo in questo periodo non so come metterli in ordine, eh, proverò a metterli in ordine per quelli che mi stanno occupando più tempo ultimamente. Allora, il primo progetto, che è quello più grande di tutti, è il mio trasferimento in Thailandia eh, e successivamente è molto probabile che io mi sposti dalla Thailandia e, vada, e io vada a Dubai un posto che tra l'altro io non ci sono mai stato, però molte persone me lo hanno raccontato ed è, sono storie interessanti, poi comunque col fatto che ho viaggiato molto e poi vi racconterò anche di questo, eh, sono abituato, non mi sento spaventato, ci sono un sacco di opportunità e di, di novità che vorrei affrontare, sicuramente con lo spirito giusto, quindi eh, sicuramente sarà un viaggio molto emozionante, questa è la prima, la seconda è che sto lavorando in un progetto in smart working con il computer, mi impiega un sacco di tempo, un sacco di energie, eh, sono diventato team leader di un piccolo gruppo, un gruppo in tutto siamo quattro persone, però è veramente difficile per chi non l'ha mai fatto gestire un gruppo di lavoro, tanto è vero che sto leggendo dei libri eh, anche per quello, per cercare di imparare meglio la comunicazione per cercare di imparare meglio a comprendere i punti di vista di persone che poi non sono te. C'è tanto lavoro da fare e anche questo è molto interessante. Poi il terzo progetto inoltre è quello dell'apertura di un nuovo canale YouTube che però non vi voglio spoilerare, è un nuovo canale YouTube che sto facendo insieme a un mio amico che conosco da tanti anni, poi ci siamo persi e rivisti un sacco di volte, però adesso anche lui sembra veramente molto spinto a mettersi d'impegno e io anche, tra l'altro stiamo descrivendo il progetto, stiamo progettando per far sì che la scaletta sia funzionale, che il metodo sia funzionale, che il tempo, la gestione del tempo sia funzionale, quindi è un po' diverso rispetto a quando l'avrei aperto magari un po' più da ragazzo, che avrei preso la telecamera, avrei registrato e basta, in questo caso invece il progetto sarà molto più schedulato, molto più mh, direi serio, anche se in realtà poi è un canale YouTube di intrattenimento divertente, quindi è tutt'altro che serio. Quindi però non vi voglio dire troppo, vi, vi parlerò di più appena ci saranno un po' di cose pronte. Eh, un altro progetto, allora, quanti altri progetti? Ce n'è un altro per la creazione, sto facendo con un altro amico, che si trova in Thailandia, anche lui, eh, ed è un progetto che riguarda la creazione di una web app per... Ehm, una specie di social network, però anche qui per adesso non vi voglio raccontare molto perché ci voglio proprio fare un video dedicato, e poi mi direte voi che cosa ne pensate. Scusate. Eh, altri progetti, uh, sicuramente alcuni di voi avranno visto le potenzialità dell'intelligenza artificiale nell'ultimo periodo, e eh, tramite quella... Io penso di star cambiando molto, grazie anche alle informazioni, alle domande che faccio, alle, ris alle risposte che ricevo, eh, grazie all'intelligenza artificiale e mi sto spingendo anche in dei progetti che riguardano traduzione, traduzione di documenti da, che siano lingua, inglese, italiano. Eh, mi sto spingendo nel copywriting che riguarda essenzialmente la, la scrittura di blog, di articoli di blog, e in, inoltre, ed infine, eh, per, la, eh, per il social media manager, eh, che, come tutti sapranno, è colui che gestisce poi i vari social network per un'azienda che ha bisogno di non so, sponsorizzare o eh, comunque informare riguardo ai propri prodotti, quindi vari social network, soprattutto quelli più famosi che stanno andando in bocca ultimamente, quindi TikTok, Instagram, ma anche Facebook, Telegram, YouTube eh, e tutto il resto. Sembra, sembra che eh, io stia facendo un minestrone ed effettivamente di progetti in mente, sono veramente tantissimi, sono... In questo momento sono super voglioso di fare tante cose, di farle bene, eh, non so perché a volte mi ritrovo accanto a persone che non hanno tanta voglia di fare, e gli piace fare una vita tranquilla e quello è giustissimo, però eh, io mi vedo e mi sento proprio una persona attiva che ha voglia di fare tante cose, che ha voglia di avere tanto successo nella vita, nella creazione di servizi o di cose utili per le persone e vorrei aiutare, vorrei far sì che le persone uh, abbiano degli strumenti migliori, abbiano conoscenza migliore, abbiano degli strumenti migliori nella loro vita. E con questo è tutto, mi dispiace se in questo momento le luci, il microfono, è tutto gestito un po' così a casaccio, perché purtroppo sto ancora eh, gestendo nuovamente tutto, mettendo nuovamente tutto a posto, poi mi dovrò anche trasferire, quindi modificare un po' di cose, però piano piano ci riusciamo, e voi per favore datemi, datemi un pochino di tempo. E se se per voi va bene lasciate un like al canale mi raccomando e sottoscrivetevi se volete vedere video che parlano di tutti i nuovi progetti uh, che, ci, che ci saranno e, e poi qui ci saranno anche un sacco di video che parleranno di viaggi soprattutto se voi piace viaggiare ne vedrete delle belle Ringrazio tutti quanti quelli che mi hanno commentato nei video precedenti, ma anche per quelli che commenteranno qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!